io mi sono prestirata tutti i vari pezzi quindi la taschina mi sono fatta la mascherina un po più piccola, un centimetro più piccola me la sono prestirata che così dopo si va meglio a cucire mi sono prestirata i due pezzi da mettere sotto qui e adesso mettiamo sul taschino <musica> Facciamo, mettiamo su un elastico nel dietro del tagliacento, un elastico lungo 23 cm alto 1 e 4 pieghiamo 2 cm e facciamo la cucitura da baglia inseriremo l'elastico nel, nel bordino le studiamo come ho fatto io e le posizioniamo a circa 2 cm 2 2 io ho calcolato qui un piedino di la verità adesso lo giriamo Adesso mettiamo sulle brettelline, le fissiamo al davantino la parte finita va dietro e la parte tagliata invece le inseriamo qui che verrà nascosta quindi le posizioniamo bene al centro della spalla e le fissiamo tagliamo gli angolini che danno meno fastidio se c'è un po' di, di cucitura in più la rifiliamo un golino anche qui e giriamo il tutto se avete preso poco qui non serve neanche fare dei taglietti anche perché è cotone magari poi si disfa. Questo sarebbe il davantino. Adesso diamo una bella stiratina, facciamo le cuciture di bellezza e uniamo. Possiamo unire i fianchi. Mettiamo proprio giusto a livello della cucitura, pieghiamo il corpetto così, risaccando così non si vede niente quando poi gireremo il tutto. Ora io mi farò una taglia a nei due fianchetti e poi giro il tutto.